È una crisi che viene raccontata sui giornali, in televisione, che dice che per gli uomini il cambiamento è una minaccia. Gli uomini sono in crisi perché le donne sono più libere, gli uomini sono in crisi perché è stato messo in discussione il loro potere. Ecco, noi dobbiamo smontare un po' questo racconto e provare a dire agli uomini che il cambiamento è anche un'opportunità per loro. Mette in discussione forse il loro potere, ma proporre anche uno spazio di libertà. Maschi in crisi è il titolo del libro di Stefano Ciccone, presentato ad Arezzo nel salone della Camera del Lavoro di Via Monte Cervino, un'iniziativa organizzata dal coordinamento Donne Spi e CGL. La crisi non è sempre qualcosa di depressivo, la crisi è la rottura e l'apertura di un nuovo spazio. In questo spazio gli uomini si possono guadagnare un cambiamento desiderabile anche per loro. Stefano Cicone è anche fondatore dell'associazione Maschile Plurale, una rete di uomini impegnati in riflessioni e pratiche di ridefinizione dell'identità maschile plurale e critica verso il modello patriarcale anche in relazione positiva con il movimento delle donne. Perché noi uomini viviamo da quando abbiamo tre anni in poi sempre sotto la pressione sociale della prestazione, del dimostrare che sei un uomo. A tre anni ti dicono non piangere se, se no sei una femminuccia. E a vent'anni ti dicono che se non sei potente a letto non sei un vero uomo. Ecco, liberarci di questa ansia della prestazione, di questa ansia di dover sempre corrispondere a un modello astratto di virilità è una del, delle motivazioni che può motivare gli uomini al cambiamento. Il potere e il mito della virilità sono una gabbia per gli uomini e gli uomini possono uscire da questa gabbia e liberarsi da questa ansia continua di dimostrazione della propria virilità.